Buonasera, benvenuti su questo canale. Per chi non lo sapesse, si, si troviamo sul canale di nome Mariani Marco. Oggi proveremo a creare dei legni e farli tipo invecchiare. Allora, prima cosa da fare è scarteggiare, in modo tale che mm, eh, tiriamo via le schegge dal da quale potremmo forarci la mano. E, mm, quindi scarteggiamo. Finito ciò. Vai! Fatto ciò, poi dopo noi useremo un trappano per rovinare il legno il più possibile così. Come prima mano daremo del colore mordente in polvere che si divide in vari colori, il giallo brillante, il grigio ardesia, il verde brillante e l'arancio luce. No, dale no trapo. Abbiamo dato il fondo di vari colori e dovremo aspettare che asciughi. Ora che la vernice si è asciugata, passeremo, un, um, passeremo la vernice di colore noce medio. E, ma prima, per rovinare di più, passeremo la bomboletta. Ok. Spero di essere stato d'aiuto per qualcuno, inoltre iscrivetevi al canale e commentate e mettete un mi piace al video. Un'ultima cosa, vorrei ricordarvi che noi abbiamo usato il colore noce medio, però potete usare qualsiasi colore a vostra scelta. Un saluto da Irene. Buona giornata, ho deciso di finire questo tutorial che ho fatto con mia nipote eh, qui a casa mia, eh, visto che ho creato eh, una parete fatta con la modalità di verniciatura che vi abbiamo spiegato. Eh, almeno vi faccio vedere come viene realizzata, come viene il lavoro finale. Allora, questo eh, pezzo l'abbiamo fatto col fondo grigio, eh, questo pezzo viene fatto con il fondo giallo che abbiamo visto, eh, questo viene con l'arancione. Questo po in alto è fatto con rosso. Questo e anche questo con rosso. Eh, non l'abbiamo messo nel tutorial perché se devo essere sincero, il colore non mi piace tantissimo perché è troppo vivace. Eh, questo, come dicevo, è fatto con l'arancione. Questo è fatto completamente con eh, due fondi di marrone. Senza... anche questo, è marrone, non abbiamo andato sotto nessun tipo di fondo. Eh, questo allora dicevo il giallo eh, l'azzurro eh, è questo questo viene l'azzurro questo è un altro è genere di marrone e anche questo viene, questo forse lo vedete poco anche questo è fatto con l'azzurro niente spero che il tutorial vi sia piaciuto eh, se volete vedere il tutorial su come ho fatto questa questa parete potete iscrivervi, iscrivervi al mio canale e, e lo trovate.